Tenerife, oggi parliamo di ballo del vento. Com'era? ¡Bravo! grazie mentre qua a Tenerife perché io sono sarda non so se si sente no, no, e io oh, no. <ride> ma volevo ringraziare perché io mi dimentico i nomi <ride> <ride> nuova, vita. Nuova, vita. nuova vita. nuova vita per averci dato comunque lo spazio e la possibilità di condividere tutti insieme grazie, questa grazie. esperienza e grazie all'associazione culturale Tenerife World eh, vi consiglio a tutti quanti di fare in prettissimo la tessera perché ci sono tantissime scuole e tantissime eh, novità e adesso vi invito tutti a ballare con me donne e uomini bambini eh?